E benvenuto oggi con questo video voglio avvisarti che sono aperte le iscrizioni al nuovissimo corso sui ruoli e la responsabilità nella gestione delle normative legate ai prodotti chimici eh, in particolare questo corso che mh, è veramente nuovissimo introduce eh, le tematiche CLP e REACH quindi la classification, labelling and packaging of chemicals e, e quella che può essere il, la vecchia normativa con quella attuale che doveva essere già eh, in realtà applicata quindi la nuova la riclassificazione appunto, delle sostanze chimiche eh, all'interno di, di quello che è il corso noi parleremo eh, anche di quelli che sono i soggetti del REACH e i rispettivi obblighi l'autorizzazione e restrizione delle sostanze, sostanze estremamente preoccupanti come l'SVHC ed obblighi correlati eh, parleremo di chi deve classificare e cosa deve essere classificato eh, parleremo di quella che può essere la notifica all'archivio eh, dei preparati pericolosi eh, faremo un'introduzione al regolamento eh, 830 2015 dell'Unione europea che disciplina appunto il, il formato e il contenuto delle schede dati di sicurezza sempre in termini del dal punto di vista chimico obblighi eh, di quelli che sono gli utilizzatori delle sostanze eh, manipolate eh, quindi eh, tratteremo una tematica che è, secondo me è ancora molto ostica per, per molte persone anche per persone esperte e che eh, sicuramente va a fare eh, luce su, un, uh, su degli aspetti che sono da approfondire anche perché sono obbligatori, quindi eh, mettono un po' a, a rischio quelle che sono le, le varie figure interessate. Quindi, se sei un eh, RSPP, un ASPP, un responsabile tecnico di laboratorio o comunque hai a che fare con quelle che sono eh, le, appunto i CLP, i REACH e, e, e quant'altro, eh, questo corso fa per te: assolutamente è un corso da seguire. È un corso di 4 ore. Che con il rilascio anche di attestato finale e per chi ne ha necessità anche come valido come crediti formativi per RSPP e ASPP quindi eh, che aspetti eh, sono solo 20 posti quindi eh, ti, ti, ti do assolutamente ti dico assolutamente di sbrigarti e iscriverti quanto prima perché è una tematica importante e molti a molti fa gola eh, approfondire e capire un pochino di più questi aspetti. Ti saluto e spero di vederti in sala. Ciao!